Nella vita, fino ad oggi, e per diverse ragioni, ho viaggiato tanto. Ho sempre pensato che incontrare persone nuove, confrontarsi con diverse culture, può aprire il cuore e la mente. Come sacerdote, poi, ho sempre avuto consapevolezza che il ministero presbiterale è al servizio di tutta la Chiesa, e quindi del mondo intero. Il nostro amato movimento apostolico ciechi, già da molti anni, Accogliendo con gioia la solicitudine pastorale del Concilio Vaticano II, ha cominciato ad allargare il cuore verso le periferie del mondo, impegnandosi in un lavoro di sostegno e cooperazione con i paesi più poveri del mondo. Ecco perché sono in Etiopia, perché in mezzo a quelle colline, nel caldo torrido delle pianure, c'è il cuore pulsante del MAC dove il sogno di Maria Motta, la nostra fondatrice, ha travalicato i confini del prevedibile per attuarseli dove mai nessuno avrebbe potuto pensarlo. La macchina del buon padre Marcello è ben solida e ci permette di viaggiare tranquilli. Con lui c'è la nostra cara Violetta De Filippo e un'altra volontaria. Andiamo a visitare la cooperativa dei ciechi che Abba Marcello ha fondato per i non vedenti adulti di Soddo e dei dintorni dove vengono prodotti mattoni da costruzione. Si sentono utili alla società e soprattutto sono insieme, l'uno accanto all'altro, a lavorare provvedendo con dignità al proprio sostentamento. I mattoni, dopo una lunga procedura manuale che prevede più fasi, vengono infornati e resi subito disponibili per il commercio. Certo non sono competitivi perché la produzione è lenta e magari non sono proprio perfetti, ma è già tanto in contesti sociali così difficili.